qua? Ciao! Niente, sto studiando. Come stai? Ti va a farci un giro? No, non posso, devo studiare. Domani ho l'ultima interrogazione e eh, devo recuperare. Non so nemmeno se sia possibile recuperare. Perché non credi sia possibile? Se ti ha dato questa opportunità vuol dire che una possibilità ci sarà. Alla media del 4. Pensi ancora che sia possibile? Sì, Mari, c'è ancora il 57% di possibilità di poter recuperare. Sto andando a casa, io non c'ho niente da fare, vengo con te e ti spiego il perché. Ok, andiamo allora. Ok, dai, fammi vedere. Dai, ora vediamo. Non riesco a capire come tu possa dire fin da subito che ho già il 57% di possibilità di farcela. Grazie alle formule di Bias include le probabilità a priori e le probabilità condizionate. Ora, per spiegarti meglio, cercherò di modellizzarti il problema dal punto di vista probabilistico. Ok, consideriamo i vari casi possibili per uno studente qualsiasi che deve rispondere a un quiz. Caso A. Se studia con impegno, allora risponde bene alle domande del quiz con probabilità 1. Ovvero, saper rispondere correttamente alle domande è un evento certo. Caso B. Se studia così così, sa rispondere bene alle domande del quiz con probabilità P compresa tra 0 e 1. Ovviamente questo dipenderà dallo studente. Caso C, se non ha studiato, può rispondere bene ad una domanda a risposta chiusa, che contiene m risposte, tra cui quella giusta, con probabilità P 1 su m, ovvero per quando tutte le risposte sono equivalenti. In quale di questi tre casi di studente ti riconosci? Contando che ho la media del 4, penso B, se studia così così, perché è come se avessi risposto a 4 domande giuste su 10, quindi una probabilità di 4 su 10. Brava! Ora consideriamo il seguente evento. Evento A lo studente ha davvero studiato. Poi consideriamo l'evento A complementare, ovvero l'evento che si verifica quando non si verifica l'evento A. Quindi l'evento A complementare lo studente non ha studiato. Poi consideriamo l'evento B, lo studente risponde esattamente alla domanda. E adesso introduciamo la probabilità condizionata. Quindi ci stiamo chiedendo qual è la probabilità che uno studente che ha risposto esattamente alla domanda abbia effettivamente studiato. Questo formalizzato equivale a chiederci qual è la probabilità dell'evento A dato l'evento B. Quindi la probabilità che lo studente ha studiato, evento A, dato che risponde correttamente alla domanda. domanda utilizziamo la formula di Bayes dove abbiamo la probabilità dell'evento A dato l'evento B, che è quella che stiamo cercando noi, che è data dal prodotto della probabilità condizionata dell'evento B dato l'evento A per la probabilità dell'evento A, ovvero la probabilità a priori, cioè che non tiene conto di nessuna informazione riguardo l'evento B. Tutto diviso la probabilità dell'evento B è data dalla probabilità dell'evento B dato A per la probabilità A più la probabilità dell'evento B dato l'evento A complementare per la probabilità dell'evento A complementare. E lì al tuo caso specifico, quante domande fa il professore? Solo una, possibile recuperare con un quarto di media con una sola. E invece no, infatti il professore lo sa, ed è proprio per questo che ti vuole dare questa possibilità. Infatti, andando a sostituire i valori nella formula di bias, la probabilità che lo studente ha esattamente alla domanda, avendo davvero studiato, è l'evento certo 1 moltiplicato per la probabilità che tu hai studiato, abbiamo detto all'inizio che consideriamo 4 decimi, tutto pratto di nuovo la probabilità dell'evento B dato A 1 per la probabilità di A 4 decimi, sommato alla probabilità che tu hai risposto esattamente alla domanda senza aver studiato. Abbiamo detto essere 1 su n. Nel tuo caso, rispondere bene all'interrogazione sarà come rispondere bene ad un quiz con due sole risposte possibili. Vero o falso? Vorremo per questo n uguale 2, quindi un mezzo. Moltiplicato per la probabilità che tu non abbia studiato, ovvero la probabilità dell'evento complementare all'evento A ovvero 1 4 decimi, quindi 6 decimi. Facendo un po' di calcoli, otteniamo che questa probabilità è circa 0,571. Quindi è come se tu avessi studiato da 5,7, ossia quasi 6. C'è la possibilità che il professore ti promuova. Ma davvero? Per, mi è dato la motivazione per andare a studiare ora vado a studiare e vado a prendere la mia promozione